Ciao, io sono Riccardo. Io sono Marco. On Trip! Perché spiegarvi che cos'è la nostra nuova app gratuita? Mi è mai capitato di mettermi in viaggio e cercare recensioni online, che spesso sono discordanti, oppure andare su un forum online e trovare una risposta, avere una risposta dopo ore, giorni oppure mai? oppure di cercare la risposta a una vostra domanda precisa, oppure avere due ore libere prima di ripartire e non sapere cosa andare a vedere o visitare della città in cui siete. OnTrip risolve questi problemi dandoti la possibilità di incontrare nuove persone e scoprire realmente i luoghi che stai visitando. Siamo qui quindi a chiederti un aiuto per poter realizzare questo progetto e coprire le spese di realizzazione, pubblicità, eventi e tutto quello che ci può servire. Grazie dal team di On Trip. On Trip, un nuovo modo di viaggiare.